Benvenute e bentrovate in questa nuova puntata di Estetiste da Favola. voglio presentarvi, una persona a cui voglio veramente molto bene, eh, tra le estetiste migliori che io conosca, veramente lo dico col cuore, e anche, niente, po, po' di meno che la presidente della categoria estetiste della CNA, quindi ho il piacere di presentarvi Brigida Stomaggi, vedete spuntare la fotografia qua alla mia sinistra, sono andata a trovarla nel suo istituto bellissimo di Milano. Quando uh, è iniziato, beh, perché so. è iniziato no, e... Ma ho, ho iniziato per qua. caso, no? perché non avevo bene le idee chiare di quello che volevo fare nella vita era perché era un modo come un altro per, per applicare la mia creatività però mi piaceva il bello ho sempre creduto che la bellezza mm, tira su l'anima è stato presentato a un congresso di Le novelle st che trucco permanente e lì è stato l'amore Neanche con mio marito ho avuto il colpo di fulmine come con il trucco permanente. Sì, Avevamo sì, aperto sì, un sì. centro benessere a Milano, è stato uno dei primi, ricordo, in collaborazione con Villa Paradiso. L'unico problema è che in questo momento è gestire la rubrica, giusto? <ride> per sì, per non la lo la dire azione. forte perché ho paura delle invidie. <ride> Importante sia che uno deve conoscere se stesso, vedere quali sono i propri talenti, che sono le cose che ti fanno felice nel momento in cui le, le svolgi. Pratico. Se lo fai in quel modo, hai successo. E quali sono stati i momenti più belli? Piccoli momenti di quando tratti una cliente, un'oretta che sta con te, esce saltellando, contenta, Bellissimo. guardandosi allo specchio dei momenti difficili e soprattutto come ne sei uscita. quando ho aperto un centro troppo grande troppo indebitata, troppi pensieri non riuscivo più a lavorare in cabina io ero solo dietro a risolvere i problemi amministrativi tenetevi tutto ai miei soci no, ne sono venuta fuori vado a fare appunto solo il trucco per me e ho detto no, basta voglio lavorare in cabina non ti hai una definizione di successo, cos'è il successo per te? Quando fai qualcosa che è in sintonia con te stesso. Quando tu lavori in sintonia con te stesso, stranamente arriva più clientela no? e dici ma come mai? Guarda questa registrazione la metto all'inizio dei corsi adesso. <ride> tu hai fatto corsi anche a me? corsi con Integre abbiamo fatto, anni ho sviluppato, e la pubblicità, e i tagliandini, giornate promozionali dove tu regali purché che gente oh, Tutto un tratto mi sono fermato, mi arriva più gente dalle... adesso di eh. prima, una volta era passaparola, adesso magari su internet. Se una persona <ride> è pulita e ordinata nel suo ambiente, nel momento in cui lavora è più organizzata e più essenziale in quello è che faccia. Oltre a questa base anche la conoscenza. Eh, ci vediamo presto per il ritocco, ciao a tutte, ricordatevi, non andate in giro in disordine che mi fate brutta pubblicità, venite qui a fare i ritocchi. Avete visto che straordinario personaggio è Brigida? Vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alla prossima puntata di Estetista da Favola. Vola solo, chiosa farlo. Ciao!